Presidente, Rilevo che su questo ogni volta che trattiamo un punto qualunque del regolamento eh, e gli emendamenti no, sembra eh, tornare diciamo, questa discussione sul fatto che con questo regolamento ci sia una forma di limitazione di accesso dei consiglieri, ci sia una forma di limitazione di accesso alla, alla, alla cittadinanza, io eh, onestamente non, non riesco a vederla eh, su nessun punto diciamo, di questo regolamento questa limitazione, anzi all'opposto vedo invece un raff di quegli strumenti un riordino degli strumenti d'accesso che tra l'altro come sappiamo è un regolamento attuativo e che e di fatto si trova nel, nella gerarchia delle fonti comunque al di sotto di quello che è previsto dalla legge quindi anche a livello di cause di esclusioni di rigetti, di rifiuti, insomma la legge già chiarisce quelle che sono eh, le eh, possibilità che l'amministrazione ha altrimenti poi si vedrebbe subire un contenzioso quindi da questo punto di vista eh, questo per noi questo emendamento voteremo no, Grazie.